Ascolta, um, ti chiedo un'ultima cosa, di um, tutto grazie perché è fantastico, um, secondo me è un'intervista che um, dà molti spunti sono anche andato a, vo a voler uh, far vedere alcune cose che permettono di capire che um, tutto questo tipo di approccio, alla terapia breve strategica, terapia breve in generale, ma in particolare la terapia pre strategica, non è un mero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 Um, per chi non è um, abbezzo alla terapia strategica I, i gap che ci possono essere di conoscenze si riempiono abbastanza facilmente per come l'avete scritto allora grazie ancora e spero di vedere te Tiziana presto e um, buona giornata grazie Flavio a te buone cose e alla prossima ciao <ride> buone cose grazie davvero